Con l'arrivo della stagione dei trail le aziende stanno lanciando sul mercato nuove scarpe per questo segmento e altra non poteva mancare a questa cosa lanciando queste Timp 4 che rappresentano dal mio punto di vista sicuramente un prodotto che può essere adeguato a molti podisti amatori che volessero partire e affrontare i trail quest'estate ma per capirlo come al solito partiamo dalle specifiche stiamo parlando di una scarpa di 303 grammi nella versione US 9, io di solito preferisco prendere US 9,5 30 mm nel tallone, 30 mm nell'avampiede, drop zero utilizza una tecnologia Ego Max, tecnologia dell'intersuola che consente alla scarpa stessa un'ammortizzazione fondamentalmente morbida e che secondo me potrebbe andare bene a tutte le persone che pesano anche oltre i famosi 75 kg, visto che garantisce al tempo stesso protezione e reattività. Dal punto di vista della tomaia presenta una tomaia in knit abbastanza semplice, knit completamente diverso rispetto a quello di altre aziende. Ha una linguetta comunque racing, ma al tempo stesso, grazie a una sorta di cuscino, presenta una morbidezza particolarmente interessante per chi cercasse comodità nel collo del piede. Offre ovviamente lo stesso spazio importante nell'avampiede, spazio che garantisce, soprattutto a coloro i quali dovessero correre, volessero correre parecchie ore, un comfort unico, più unico forse che raro. Comfort che comunque è presente non solo nella linguetta ma anche nel tallone, dove c'è questa stessa struttura che è morbida e sicuramente consente al vostro tendine nonostante lo zero drop, di essere fondamentalmente ben coccolato, potendo quindi garantire sia in salita sia in discesa una comodità davvero unica. Sono rimasto sorpreso da questa struttura intersuola Ego Max che consente una reattività, una morbidezza davvero unica, cosa che fondamentalmente mi piacerebbe testare anche su una scarpa da gara. Chiaramente come tutte le scarpe da trail questa scarpa, è molto flessibile e la cosa, grazie al, alla tecnologia che si chiama Innerflex, garantisce di poter correre in tutti i terreni e in tutte le superfici, cosa che è confermata dal battistrada Max Track, che chiaramente facilita i cambi di direzione e l'ho testata nella Valle Olona, che ovviamente non è un trail, ma al tempo stesso comunque contiene dei terreni sconnessi, anche se la stanno asfaltando completamente, i lacci sono assolutamente piatti, la scarpa si allaccia in maniera molto semplice il bloccaggio del piede è garantito sia dalla tomaia ma anche e soprattutto dal tallone che nonostante sia morbido eh, vi consente comunque se volete di cambiare ritmo in maniera semplice dal mio punto di vista questa scarpa è adatta a tutti coloro i quali volessero correre sui trail in maniera semplice per distanze brevi per distanze lunghe soprattutto grazie alla morbidezza della scarpa stessa che vi consentirà di correre anche per parecchie ore grazie soprattutto alla tomaia anatomica e allo spazio nell'avampiede molto importante chiaramente un lungo di tre ore questa scarpa lo gestisce in maniera semplice tra l'altro sarebbe davvero molto gustoso se vi iscrivesse al canale anche perché nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni soprattutto di scarpe ma anche di tecnologia di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa con altra siamo in contatto per portare informazioni dell'azienda stessa la value proposition di questa azienda è sicuramente fantastica la corsa naturale la raccomandiamo a tutti e soprattutto queste scarpe hanno una qualità davvero eccezionale come raccontato in una delle recenti trimestrali a wall street l'azienda sta crescendo in maniera importante nelle prossime settimane cercheremo di fare comunque ulteriori recensioni. Lascio comunque la parola ad Andrea che dal campo di Garbagnate ci ha raccontato pregi e difetti della scarpa stessa. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, io come al solito vado a bermi un caffè. Mi sa che mi devo rimettere il giubbotto. Andrea si sta avvicinando la stagione dei trail, Altra lancia le timp 4, cosa ne pensi di questa scarpa? Ciao Max, ciao a tutti, la stavo mezzo spulciando, sicuramente è una scarpa particolare, la vedo eh, per, i trail, eh, per gli ultra trail direi, è una scarpa molto molto protettiva, a vederla così, bella scarpa da vedere, eh, pesantucchia. Secondo te Andrea, chi adatta questa scarpa? Eh, mi sembra una scarpa molto protettiva come ho detto prima, quindi per atleti eh, che comunque... Non sono leggerissimi, mi dava l'impressione di essere una scarpa pesata invece messa al piede sembra che pesi la metà eh, Ma è una cosa che mi, da, mi succede spesso con delle scarpe Ti dico che è una scarpa per correre in sicurezza perché è molto molto carrozzata ma con la storia del drop abbastanza basso, molto basso, adesso non so quanto è qua eh, ti fanno anche correre forte e la cosa che si corre di avampiede secondo me ti porta anche più stabilità poi. ovviamente nei trail i ritmi non contano più di tanto eh, secondo te queste scarpe comunque ti possano portare a correre forte e eh... A quali ritmi le consiglieresti? No, beh i ritmi davvero mi viene difficile consigliarli, più che altro perché in discesa potrei andare a 3,30 in salita a 12. Dico, è una scarpa che, che ti può permettere di correre forte e ti permette di, di essere abbastanza protetto, perché comunque davvero mi sembra una scarpa molto protet protettiva. <ride> Per quale distanza Andrea la utilizzaresti? Secondo me è una scarpa da ultra trail bisogna capire, eh, me è un po' come digerite il drop della scarpa, anche se per le gare lunghe in salita comunque sconnesse non lo so se il drop possa essere così tanto eh, un fattore fondamentale. Invece a livello di tomaia come l'hai vista, è sicuramente molto strana, molto leggera, però particolare. Sì, vero, ti avrei detto semplice, nel senso che quando l'ho messo al piede non ho sentito la scarpa, quindi uh, la larghezza è quella che piace a noi, quindi è una scarpa bella ampia, e la tomaia è abbastanza racing, direi. Invece che sensazione hai avuto dalla linguetta, che anche questa è particolare, è, è tipo racing, ma comunque cicciosa si sì, è imbottita qua sul collo del piede eh, per il resto è relativa cioè sì in effetti sembra racing in certi punti e poi vabbè qua non ti è ancora arrivata mi hai detto la, la telecamera l'obiettivo però c'è questa zona qua che ha l'imbottitura quindi ehm, tutte le, le linguette racing che hanno dato problemi secondo me con questa questa specie di cuscinetto danno, danno meno problemi. A livello di intersuola come l'hai vista è un'intersuola diversa che si chiama Ego Max. Eh, secondo te che sensazioni eh, ti può dare in corsa? Eh, allora diciamo una cosa che qua davanti credo che sia, sia tipo forata e quindi eh, mi porta all'ammortizzazione quello e rimane un'intersuola un abbastanza dura e, eh, che mi protegge dai, dai sassi, diciamo, da, dagli spuntoni e compagnia bella. A livello di battistrada, invece, come l'hai vista? E eh, Ovviamente noi non siamo abituati a questi battistrada molto imponenti, ma eh, secondo te è adatta a tutte le tipologie di trail? Mi sembra una bella, um, un bel battistrada, bello intagliato, non è, non è Vibram, però mi sembra, mi sembra fatto bene, io guarda, sono rimasto scioccato dal da grip che hanno queste scarpe in generale sulla neve, quando con una scarpa normale scivoli via e sbatti il sedere, invece con queste qua rimane bello incollate, sono pazzesche. Niente, ho paura solamente che sull'asfalto si consumino abbastanza velocemente, ma un po' come tutte le scarpe da trail. Eh, per il resto mi sembra un, dai, hanno un un bel grip, ottimo grip invece Andrea a livello di comfort perché questa scarpa la devi portare per diverse ore secondo te che sensazioni ti possono dare in una corsa di 4-5 ore chiaramente noi 4-5 ore non le facciamo mai però posizionandoti come un podista amatore che volesse correre il trail come le vedi? mi sembrano molto comode te l'ho detto con la larghezza della scarpa e comunque eh, la precisione della scarpa eh, rende comode secondo me molto. Eh, non è una scarpa che ha dei punti dove ti dà dei problemi, non è una scarpa che stringe troppo, è una scarpa precisa perché comunque si riesce ad allacciare bene il collo del piede rimane bloccato eh, però l'avampiede è spazioso e super per me. Secondo te Andrea ultima domanda cosa ne pensi di utilizzare una scarpa zero drop nel trail? E eh, questa è una bella domanda, bisognerebbe valutare, più che altro bisognerebbe valutare sui trail lunghi, però ti dico, secondo me può dare molto vantaggio nelle salite perché ti fa, ti fa correre di avampiede e nelle discese fondamentalmente si sente poco, quindi eh, io boh, sarei quasi più favorevole ad usare una, una zero drop o un drop basso in, nei trail perché in generale non dovrebbe stancare troppo il tenine perché quando hai bisogno di correre di avampiede ti aiuta quindi in salita e in discesa la senti relativamente poco poi in discesa con il fatto che abbia questo, questa parte, parte posteriore molto imponente secondo me è... Ti protegge al massimo? Sì, sì, infatti la, la vedo abbastanza dura. L'unica particolarità, Max, è questa: è la conchiglia che di solito io non è che ami così tanto. Una conchiglia dura, in questo caso è abbastanza morbida, e quindi da, da valutare. I i nostri amici traileristi se, se possono trovare giovamento o no io sì perché ho sempre pensato come cavolo fai a prendere i sassi qua dietro che ti danno problemi questa secondo me potrebbe essere una, una buona scelta per chi come me non ama troppo le conchiglie dure va bene grazie Andrea, stay strong, keep running ci vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale siamo ancora in preparazione di ulteriori video interessanti grazie, ciao ciao grazie mille